Nel lavoro del polimeccanico esiste anche la parte di progettazione dei mezzi, che avviene tramite dei programmi CAD sul computer. Qui vediamo il disegno esploso con una stalla vista in 3D di questo caricatore wireless a forma di tubi ed elettrica Venture. Qui di fianco il caricatore è terminato, costruito con la stampante 3D.